Mi chiamavano nano, nerd, articolo 15, articolo 15, ma tutti lo sapevano, tutti lo sapevano. Anche coloro che non tiravano pugni, sapevano. leggera <ride> però io resisto però io resisto, al primo resisto al secondo resisto, al terzo resisto resista in lui osa dire che sono un perdente stop let me know when All up. Come on, fire. Ok, pronta? Sì. Le caratteristiche facciali del paziente mostrano i segni della sindrome di alcolismo fetale, più piccolo rispetto a quanto ci si attenda in base all'età gestazionale, 157 cm per 48 kg. Modicamente macrocefalici, hanno fessure palpebrali piccole. Lo spazio compreso tra labbro superiore e naso liscio e corto, il labbro superiore è sottile. Railroad Track dell'orecchio, ossia cioè l'attacco dell'orecchio si posiziona più in basso. Sono io! Urlo in aula, mi riconosco, sono io! It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black, SUV or a bongo truck picking up the body. Request permission to engage. It's Bushmaster 7, roger. It's Bushmaster 7, roger, engage. 1-8, engage. Claire Come on Claire Claire Orange no. Come on El Primo El Segundo sapevano.